Questa è la Kipran KD900X e rappresenta l'oggetto del desiderio e sicuramente più chiacchierato per tutti coloro i quali volessero utilizzare una scarpa con piastra in fibra di carbonio non l'avessero mai provata e di fatto non volessero spendere tantissimi soldi ma quali sono le ragioni per comprarla le raccomando a un amico da 1 a 10 e soprattutto quale dovrebbe essere questo amico? ecco comunque le 10 cose che ho apprezzato di più di questa scarpa nei prossimi 10 minuti e soprattutto le tre cose che mi sono piaciute un po' di meno in primo luogo sicuramente il peso nella taglia US 9 pesa 230 grammi anche se i francesi preferiscono la numerazione europea quindi nel 42 pesa 225 grammi non si sente per nulla al piede e credo che comunque scompaia correndoci non soltanto per pochi chilometri ma anche per un lungo così come abbiamo fatto durante il weekend. E per chi se lo fosse perso una scarpa di 37 mm nel tallone e 29 mm nell'avampiede drop 8 sicuramente non una scarpa estrema e di conseguenza potrebbe essere utilizzata ma guardate la parte successiva del video per una quantità più importante di podisti amatori. In secondo luogo, ho amato la mescola che Kipran chiama V-Foam è una mescola che è utilizzata da un'azienda, Archema che produce anche per altri marchi sicuramente più famosi, ma com'è esattamente questa mescola? Non è morbida come una Vapor, per dire. Non è dura come una Pro 2 di Adidas, Secondo me sta nel mezzo. Devo dire che come sostegno mi è piaciuta. Quello poi dovete fare con i sensori non mi sembra neanche di cedere troppo quindi fondamentalmente a riti da 4.15 in giù era, aveva un buon sostegno e una buona risposta verso il ventesimo chilometro avevo voglia di spingere di più e quindi anche la scarpa secondo me il suolo ha fatto perché se non arrivi che si sta. Il contrassuolo secondo me è comunque eh, morbido ma non troppo reattivo secondo me sì Uh, assomiglia molto a quello delle, delle Pro 3 di Salkoni per me. Se dovessi dare una terza ragione per l'acquisto sicuramente direi il battistrada che credo che una scarpa di questo tipo sia fondamentalmente il migliore mai provato non soltanto per chi appoggiasse di avampiede dove c'è una generosa quantità di gomma ma anche per chi corresse di tallone, visto che in effetti nei punti più strategici è a disposizione anche lì una quantità importante di gomma. Mi ha colpito tantissimo è stato il grip su, su pista bianca, è davvero bello perché era, sentivo la scarpa sicura e mi sentivo sicuro anche io correre su pista bianca, ho sentito proprio che andava. In quarto luogo la scarpa è molto dinamica, l'azienda Keep Run parla di circa il 20% di dinamicità superiore rispetto alle scarpe classiche anche i miei sensori ne parlano bene chiaramente però dipende molto dalla vostra biomeccanica di corsa e tra qualche minuto comunque un piccolo difetto allora, mi è piaciuta perché è comunque dinamica vediamo adesso la testerò ancora meglio ma si sente che è una scarpa bella dinamica voglio vedere fino a che punto può arrivare io adesso voglio provarla su un medio 315 voglio vedere portata a 20-22 km come si comporta a quel ritmo lì se faccio fatica a spingerla o mi accompagno Inoltre anche il puntualizzatore concorderà con me, la qualità dei dettagli di questa scarpa Kipran è migliorata significativamente al punto tale che secondo me rappresenta la migliore di quelle finora fatte dall'azienda francese e soprattutto a livello di Tomaia abbiamo apprezzato il fatto che non ci sia nessun punto di sfregamento ed è stata molto amata dal pro depolista. Direi che la fattura è davvero bella, le della Kipran eh, un po' di anni fa peccavano in, uh, in bellezza e in finiture devo dire che questa qua è rifinita molto bene Tomaia tua maglia mi piace proprio tanto è semplice ma efficace, per così al piede la sentita molto bene Anche i lacci che in una scarpa da gara da allenamento intenso e di solito sono criticabili si dimostrano all'altezza Devo dire, non la metto tra le, le cinque cose tanto per ma. La metto sono le, perché ci credo sono i lacci che non si sono slacciati in 34 km Ho fatto un doppio nodo senza neanche starli troppo a, a guardare Devo dire che non, non mi hanno dato problemi Non si sono mai slacciati e anche la lacciatura in generale è molto buona E voi vi chiederete a livello di numero come calza questa scarpa Siamo qui apposta per raccontarvelo e anche lì allora io consiglio stesso numero ma utilizzare delle calze fini perché ho usato una calzetta un po' più spessa e sentivo il piede è un po' troppo compresso però devo dire che con una calza fine secondo me vestono perfetto un altro aspetto positivo non necessariamente verificato in pratica perché non siamo ancora arrivati a mille chilometri, è la durata della scarpa stessa dal mio punto di vista abbiamo visto che in un esperimento legato a una mescola molto molto simile abbiamo in effetti notato che la durata fosse comunque importante casa madre diceva mille, allora ci siamo parlati un po' io e Max sicuramente non sono 350 km ma sono ben di più 500-600 km per avere comunque buone prestazioni conta che la piastra in carbonio è abbastanza leggerina e però c'è tanta schiuma e queste schiume qua si consumano poco quindi per cui 500-600 km per me poi siamo sempre lì, se dobbiamo arrivare a 1000 km secondo me si può però su dei lavoretti tipo dei fartlek o dei progressivi quindi dove non sto a guardare la prestazione o l'orologio al secondo quindi se devo farmi qualche lavoretto senza infame e senza lode secondo me dai 600 ai 1000 km va bene se no dai 600 in giù per... Per gli allenamenti prestativi. Inoltre da non sottovalutare il fatto che la scarpa si sia rivelata davvero stabile, sono stato dietro ad Andrea, ma solamente perché non sapevo dove andare, per due ore e venti in questo famoso lungo che lui ha definito lento e ho notato che assolutamente Andrea non avesse ceduto nemmeno in un singolo secondo durante la sua corsa. Ho anche apprezzato i piccoli cuscinetti che si trovano sul tallone che consentono, old trick, non sicuramente di keep run, di avere il piede particolarmente coccolato. Infine, questa non è sicuramente una sorpresa, la scarpa, come ho già mostrato nel reel, è molto flessibile, cosa che la rende particolarmente adatta a tutti coloro i quali la volessero utilizzare non soltanto in gara, ma anche per allenamenti intensi ovviamente una scarpa da gara dovrebbe essere molto molto più rigida e di conseguenza questo è al tempo stesso il primo dei principali difetti ma eh, vabbè l'hai fatto già a il reel si piega molto eh, ma te l'ho detto poi in corso mi sembrava molto che avesse un buon sostegno quindi Uh, è flessibile in tutto, però devo dire che dopo la sento bene al piede che mi dà sostegno e mi fa spingere. Quindi uh, sì, è flessibile, però dopo c'è tanto sostegno come se, se non fosse flessibile, quindi forse è un pro. Devo capire davvero se, se la piastra in carbonio così più sottile, perché immagino che sia più sottile perché a fletterla così si, dice, si, si pensa a quello. Uh, si può dare un ritorno davvero di energia in più come, come le altre su, su dei ritmi importanti in secondo luogo la scarpa ha una conchiglia minimalista e questo soprattutto per le corse lunghe potrebbe essere davvero un problema e l'altra cosa che mi ha dato un po' di problemi è stato il tallone sul lungo uh, devo dire che è stato un lungo lento forse era un po' azzardata la scarpa io ho detto che per me la scarpa per... Uh, per i lavori maratona quindi anche 30 km ma fatti con dentro delle variazioni sempre spinte noi oggi abbiamo fatto il lungo lento e quindi magari questa cosa è un po' falsato sicuro avrei forse messo qualcosa di più nel, nel tallone e come detto all'inizio a chi consigliamo veramente questa scarpa lo lascio dire al pro depodista secondo me è una scarpa sicuramente top per gli allenamenti forte. per le gare secondo me chi, chi si sente poco protetto con una, una vapor eh, potrebbe provare questa perché comunque è, ha sicuramente più sostegno, prestativa comunque tanto, quindi niente, la, la consiglio a chi deve provare a fare dai 10 km, ma secondo me fino anche alla maratona tranquillamente, con dei ritmi abbastanza importanti, eh, direi dalla maratona sulla maratona dai 4,30 in giù. Mentre sulle altre gare, secondo me, possono dare il meglio di loro stesse sotto i 3,30. Non che sopra non vadano bene, ma sotto i 3,30 secondo me è top. Da valutare anche lì il prezzo, che non è male per niente, il prezzo di lancio. Se pensi che è una scarpa che davvero ti dura un anno, un anno e mezzo, ora lo so che a te non piace che faccia i discorsi di prezzo, però non è banale. Prima di concludere la mia recensione, sicuramente è fondamentale per tutti coloro i quali fossero arrivati fin qui, sapere che il vero dilemma è se scegliere una scarpa dell'anno precedente, una scarpa da gara, oppure questa scarpa che potrebbe essere utilizzata non soltanto per le gare, ma anche per gli allenamenti. Per gli allenamenti faccio fatica a pensarne qualcuna di meglio e per le gare comunque secondo me hai un, un ottimo prodotto eh, a un prezzo contenuto, quindi secondo me ne vale più che la pena prenderla già subito per farci legare. Lascia a voi la scelta. Chiaramente tutto dipende dal vostro modo di interpretare la rigidità della scarpa stessa. Penso che una piastra con fibre di carbonio come questa sia un po' più sottile e di conseguenza questa cosa potrebbe non piacere o storcere il naso a tutti coloro i quali volessero la prestazione estrema. Ma al tempo stesso la consiglio a tutti gli amici che volessero utilizzarla più a 360 gradi e magari correre velocemente. Dato però che ci sono una miriade di scelte ovviamente dipende molto dal prezzo a cui questa scarpa sarà venduta e dalle offerte che ci saranno nei prossimi mesi. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, come al solito io vado a darmi un caffè. Ciao!